Siamo con Guido Piccoli, scrittore e sceneggiatore della Graphic Novel Escobar. Volevamo chiederle innanzitutto un quadro di questo personaggio che sappiamo essere controverso e se ci sono alcune caratteristiche che lo rendono unico o comunque diverso dagli attuali dominatori del narcotraffico internazionale. Io dirò una cosa che apparirà esagerata ed eccessiva a tutti. Io credo che non ci sia nella storia non solo del narcotraffico, non solo nella delinquenza, ma anche nella storia recente dell'umanità, non mi spingo a dire nella storia dell'umanità in assoluto, nella storia recente, un personaggio così eh, forte, esagerato, contraddittorio anche, che accanto al sicuro male, essendo un, un, un, il capo del narcotraffico, ha anche eh, fatto... Eh, L'ha pagato con la vita, eh, qualcosa di bene nel senso che viene ancora ricordato dai poveri di Medellin e non solo. Ma alla fine, se è stato ucciso, è stato ucciso per qualcosa che noi consideriamo un valore, che è l'amore per la famiglia, perché questo è stato il suo tallone d'Achille. Quindi, un personaggio eccezionale. La Colombia è un paese che lei conosce molto bene e riuscirebbe a tracciare un quadro della Colombia attuale dopo gli storici accordi di pace del 2016 e che analogie e differenze ci sono con la Colombia di Escobar? Ma nella sostanza è cambiato poco, nel senso che le società vengono definite soprattutto dai rapporti sociali da quanti ricchi e quanti poveri ci sono i ricchi non hanno fatto altro che diminuire come numero ma diventando sempre più ricchi e i poveri si sono, sono aumentati e questo lo si può dire anche rispetto al narcotraffico Escobar è stato ucciso ma eh, la droga ha continuato a, ad essere inviata verso il nord del mondo che la compra L'unica cosa che è cambiata è la forma, una volta c'erano grandi cartelli, eh, il primo era quello di Escobar il cartello di Medellin, adesso invece di 3, 4, 5 cartelli ce ne sono magari centinaia che quindi attraggono meno l'attenzione e poi nessuno dei leader di questi cartelli o cartellini pretende di invadere un campo, e questo è stato un altro errore di Escobar, il campo della politica. Ho fatto grazie mille. Ok, tutto a posto. Grazie. Ciao.